Lo sapevate che in inverno, oltre alla piscina, occorre proteggere anche la copertura invernale? A questo c'è una soluzione. Come posso tenere pulita la piscina dalle foglie che cadono in autunno? Le foglie, quando cadono dagli alberi e si depositano sulla nostra copertura per piscina, potrebbero marcire e in questo modo macchiare la copertura invernale. Per pulirla, molti pensano che basti un getto d'acqua da spruzzare sopra la copertura, ma questa non è una soluzione ottimale, in quanto l'acqua potrebbe far sì che i detriti vadano all'interno della nostra piscina, cosa che vogliamo evitare. Invece, il nostro consiglio è di utilizzare la rete Polartex Map. È una copertura rete che si applica sopra la copertura invernale e ci permette periodicamente di rimuoverla facilmente da grossi detriti e da foglie. In questo modo la copertura rimarrà sempre pulita e avrà una durata più lunga nel tempo. Grazie dell'attenzione, vi ricordo di cliccare mi piace, di lasciare le vostre domande qui sotto e di iscrivervi al canale attivando le notifiche in modo da sapere quando ci sarà un nuovo video. Buon relax a tutti da BS Village Piscine.